Uso pista, mai garage, solo per di tempo. Siamo da Officina Cubo. Emette un sound pauroso. In questa officina come potete vedere ci sono delle splendide macchine Ciao, bentornati su Officina del Pilota. In questo episodio parleremo di quanto costa mantenere un Nissan GTR. Beh, dipende, dipende da quanto guadagnate, ecco. È tutto molto relativo. Da come parla ho capito che effettivamente la macchina ti ha un po' messo sull'asta. Sì, sì, sì, sì. E partiamo da quelli secondo me che sono i costi fissi. Cioè, dopo averla acquistata, una GTR di prima serie, diciamo del 2009-2010, ehm, si trova intorno tra i 45 e i 55 euro a seconda del chilometraggio dello stato e delle modifiche ok quindi dopo aver fatto la prima spesa quindi quella dell'acquisto e eh, esservi portato a casa questo gioiello della tecnologia giapponese eh, dovrete affrontare quelli che sono i costi fissi in italia che sono il bollo il superbollo e l'assicurazione la benzina sì sì è vero, tutti quanti mi chiedono Eh ma adesso quanto paghi di bollo, di Super Bolo e l'assicurazione Ragazzi prima di arrivare a pagare il bollo e il superbollo che scade fra un anno Questa macchina ti ha già dissanguato Perché sei una macchina da 40-50 euro al giorno di benzina Pure se vai piano fa 6-7 al litro Quindi in un mese spendi quasi 7-800 euro di benzina se la usi tutti i giorni Non si può assolutamente utilizzare una supercar come questa tutti i giorni A meno che non siete veramente veramente ricchi per darvi un'idea concreta abbiamo fatto dei calcoli basandoci sul nostro GTR. Andando sul sito dell'Agenzia delle Entrate e mettendo la targa della GTR in questione, selezionando appunto la mia regione di residenza che è la Toscana, mi sono reso conto che questa vettura paga 1419,88 euro di bollo. Dopodiché c'è anche da calcolare il superbollo. Il superbollo per questa vettura è di 1.032 euro. 1.032 euro perché la macchina non è nuovissima, e se non erro, è un 2009. Voi sapete che si pagano 20 euro per ogni kilowatt extra che sorpassa i 250 cavalli. E poi c'è uno scatto ogni 5 anni: i primi 5 anni sono effettivamente 20 euro per ogni kilowatt extra, dopo i 5 anni diventano 12 euro, e dal. E decimo anno in poi diventano 5 euro fino poi a scemare e a quel punto poi il superbollo non si paga più. La seconda uh, spesa che dovete sostenere qualora voi vogliate utilizzare la GTR su strada è sicuramente l'assicurazione. Ricordo che io sono residente in Toscana e ho selezionato come opzione la guida come unico guidatore, anche perché eh, non penso di prestarla alla mia ragazza. Detto questo, con le assicurazioni online, alle quali non voglio fare pubblicità si parte addirittura da un premio annuale con RCA Auto quindi soltanto la responsabilità civile e, e mi sembra la possibilità di essere raccolti dal attrezzi qualora abbiate dei problemi in strada quindi soccorso statale e qualche altra piccola polizietta adesso non ricordo però insomma non ho messo incendio e furto, questo era importante. Eh, si parte con un premio annuale di 700 euro l'anno ragazzi non è tantissimo io ho 37 anni, guida esperta, non ho subito alcun eh, sinistro negli ultimi 5 anni e sono in prima classe quindi vado a 700 euro mentre se eh, volessi aggiungere a questa polizza anche la casco e l'incendio e il furto eh, il premio da pagare va a 1000 euro 80 euro l'anno, molto molto conveniente. Tu dovrai scrivere di quale assicurazione si tratta, sì. perché io a parer mio non ho mai trovato un'assicurazione per una macchina del genere con tutti quei cavalli e con un premio del genere e compresa di casco. Ti posso dire che sulla Porsche Cayman S del 2006 io pago un premio annuale di 690 euro. Questo credo che dipende tantissimo dalla mia residenza che è in Toscana a Porto Santo Stefano. Quindi forse è un centro abitato molto piccolo dove la classe evidentemente assicurativa è molto più vantaggiosa perché la stessa persona a Roma paga molto molto di più consideriamo anche il peso di, 1800, di quasi 1800 kg della vettura di conseguenza dischi, pasticche, pneumatici, tutto quello che riguarda il corpo della vettura è sempre messo e soggetto diciamo a usura, essendo sì. molto pesante soffre molto rispetto magari ad altre auto super sportive molto più leggere se volessimo fare un turno in pista consideriamo un treno di gomme nuovo e, e almeno delle pasticche nuove, non, sì. dico, non dico i dischi perché no, facciamo un turno due però comunque ricordatevi sempre che pesa 1750 kg con a bordo due persone quando vai a tirare una staccata in fondo sì. a un rettilineo comunque è una macchina che usura molto le parti, le parti di cui abbiamo appena parlato Beh, disintegra eh, disin sì, esempio, il GTR è Godzilla in tutti i sensi si mangia dischi e pasticca come... sì, disintegra ogni parte soggetta a usura certo non è una Lotus Elise esatto che pesa 900 kg eh, non eh, lo appunto, so appunto. bene, bando alle ciance, ciancio alle bande andiamo a fare uno dei primi interventi che bisogna fare quando si compra un'auto usata andiamo a fare un bel tagliando generale ci richiamo nell'officina di Montelotondo dei ragazzi di Officine Cubo che eh, si prenderanno cura del mio GTR e ai quali ho già recapitato un pacco enorme pieno di oli provenienti dal Giappone. Andiamo a vedere insieme. E oggi faremo il tagliando alla GTR. Allora come primo step andremo a rimuovere eh, il fondo su tutta la lunghezza della macchina per poter eseguire il cambio dell'olio, del motore, del filtro dell'olio dei differenziali e del cambio la maggior parte dei bulloni al fondo è da 10 mm e poi andremo a sostituire eventuali stoppini in plastica rotti con quelli nuovi Piano di olio Ma io in testa ragazzi Ma ah, guarda sul cellulare Dove? Sui pantaloni Porca mignone bello così sei eh? <ride> Mi puoi pulire per fuori in testa? Grazie sì. Un attimo Ma No lo al centro non mi fai fa la tinta così non spalmi, lo spalmi ah. <ride> Che succede adesso? Adesso andiamo a mettere il filtro dell'olio nuovo, è molto importante oliare l'oring per un corretto serraggio. Quindi prendiamo la goccia anche se non vecchio, la mettiamo sull'oring con il filtro nuovo e poi lo andiamo ad applicare. Ok, differenziale posteriore. Questo sembra essere molto pulito Macchina tenuta molto bene comunque eh? Abbiamo messo l'olio nella siringa Per andarlo poi a caricare sul differenziale posteriore Visto che il tappo di carico si trova in alto E in un punto un po' scomodo il tubo con La siringa ci semplifica la vita Per ora abbiamo messo 2 litri d'olio nel differenziale posteriore e il livello corretto si raggiunge quando l'olio inizia a uscire dal tappo di carico in questo caso è già uscito anche se Nissan ne riporta 3 ma faremo un giro di prova e poi lo ricontrolleremo Allora gli oli sono stati tutti caricati, adesso per verificare il livello dovremmo accendere il motore, fare un piccolo giro e poi riverificare nuovamente. Allora è un lavoro abbastanza semplice, ci vuole soltanto logica e pazienza, è necessario prendere tutti gli oli per tempo, metterli sul banco, fare una conta, sono vari tipi quindi magari può esserci un minimo d'errore ma ripeto sempre con pazienza e logica. Un mare di viti per i coperchi, un mare di, stoppino sempre per i, di stoppini sempre per i coperchi, ma alla fine niente di esoterico, niente di difficile. Quanto ci è voluto? Ci è voluto un paio d'ore alla fine, niente di più. Posso dire una cosa, ma te? Come no? Non vi dimenticate di seguire questi ragazzi su Instagram, la loro pagina è chiocciolaOfficineCubo. Grazie ragazzi! <ride> Grazie, a, Grazie voi. a voi! Bella, io non riesco sono appostata nel ghiaccio! <ride> Parlano di dispensatore di benessere per chi è veramente appassionato di vetture. E noi in questo canale trattiamo proprio quello: nel senso, vale la pena comprare un GTR? E io rispondo sempre questa cosa: se ti piace guidare, se ti piacciono le macchine, sì, sì. vale assolutamente, assolutamente. assolutamente mi ha dato l'opportunità di fare un giro anche un bel giro, bello lungo come avete visto nei precedenti video anzi se volete ci sono dei link qui in alto a destra che vi illustreranno qualche giro con il GTR stiamo registrando questo video se arriva Andrea siamo ancora più contenti certo perché volevamo ringraziarvi veramente di cuore per il grande supporto che ci avete dato siamo in 10.000 10.000 anzi andate a vedere ora siamo a 10.100 e passa perché già, in un giorno ne abbiamo presi altri 200. Cresciamo, cresciamo. Per noi è un risultato enorme, anche se il canale è ancora è piccino, freschissimo, è freschissimo, freschissimo. È freschissimo, abbiamo iniziato da poco, ci stiamo impegnando molto. E la, il riscontro più bello, la soddisfazione più grande, è proprio quella di vedere eh, la risposta del pubblico. I Dei commenti, no, i l affetto, l affetto, i like. Eventi. Infatti, volevo cogliere l'occasione: non hai messo like, <ride> metti like. il <ride> metti like il metti like, metti like. e Quanto se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale. Certo, ciao.